Ciao, sono Marco, sono a passeggio in questo posto fantastico insieme al mio fedele amico a Quattro Zappi che è corso avanti, adesso non so a che punto sarà, dove sarà, ma ci rincontreremo, anche perché il posto è molto grande ma è tutto qui. E Voglio condividere con te una riflessione che ho fatto, che potrebbe tornarti anche utile io credo, non lo so, questo poi magari me lo dirai tu. Non so se hai fatto caso che ognuno di noi, ogni essere umano, è unico e inimitabile. Ti basti pensare che, non so, all'impronta digitale non ne può esistere un'altra uguale identica. Siamo tutti assolutamente diversi l'uno dall'altro. Credo che tutto questo sia, sì, naturale, ma anche straordinario. Pensaci bene quanto è straordinario, quanto può essere difficile riuscire a fare un essere umano unico e inimitabile, diverso da tutti gli altri. E la riflessione sta nel fatto che, malgrado questo processo naturale, malgrado questa, eh, questa cosa che è estremamente naturale, l'essere umano tende ad uniformarsi, tende a... Eh, rendersi simile agli altri cerca la conformità rispetto agli altri e credo che questo atto di cercare la conformità di cercare i propri simili di adeguarsi e cercare di assomigliarsi l'un l'altro credo che sia poco naturale appunto per il fatto perché la natura ci ha fatto diversi l'uno dall'altro Guarda, veramente, io credo che la natura sia qualcosa di meraviglioso, un qualche cosa di straordinario. E l'essere umano cerca di snaturare il proprio essere diverso l'uno dall'altro, che è, credo, la più grossa ricchezza che noi potremmo avere, quella di essere diversi l'uno dall'altro o dall'altra. Ed è un processo totalmente non naturale. Allora, se senti di essere differente rispetto agli altri. Se senti anzi di volerti uniformare agli altri, desisti. Cerca di osservare la natura, cerca di renderti unico e inimitabile sempre, perché la differenza l'uno dall'altra o dall'altro è una ricchezza. Non cercare di uniformarti, non cercare di eh, renderti simile o uguale ad altre persone, non cercare il branco non cercare tutto quello che ti può uniformare perché sei comunque unico e inimitabile o unica e inimitabile. Spero di port aver portato una qualche ricchezza all'interno della tua giornata con questo mio pensiero e se sei d'accordo magari fammelo sapere anche se non sei d'accordo fammelo sapere nello spazio dei commenti. A me non resta che salutarti cercando di raggiungere il mio fedele amico a sempre che non vedo più ma ci ritroveremo non mi resta che salutarti con un abbraccio ciao